Salve a tutti, sono Laura Antichi, vi voglio parlare di Quick Rubric, raggiungibile dal sito quickrubric.com. Dovete registrarvi, io sono già registrata e quindi sono nella dashboard dell'applicazione. Questa applicazione serve per creare velocemente delle rubriche valutative che possono essere uh, salvate e stampate. Andiamo in uh, uh, Create rubric, rubric. Uh, qui l'interfaccia è molto uh, semplice della rubrica e andiamo soltanto a inserire gli elementi eh, indispensabili. Innanzitutto il title, eh, voglio come compito che i miei studenti realizzino eh, una ricerca web sul, eh, sulla storia della colonna infame eh, di Manzoni. Quindi il titolo della rubrica sarà Storia della colonna infame. Così mi servirà per identificare questo tipo di rubrica. Poi ehm, do le indicazioni e le istruzioni e, e chiederò agli studenti ricerca risorse risorse web sulla storia della colonna infame di Manzoni. Incolla, incolla i risultati ottenuti in un padlet, in, in padlet che condividerai la classe. Perché eh, creare una rubrica in questo modo se io la aggiungo eh, al, ad un compito creo una situazione di aiuto e di orientamento rispetto a quello che eh, vado a richiedere agli studenti. Eh, poi eh, aggiungo, eh, come eh, potete vedere, eh, qui gli eh, indicatori, eh, posso sostituirli, posso aggiungere anche un'altra colonna perché a me interessa averne quattro e vedete che eh, subito me ne ha aggiunto eh, un'altra Scrivo avanzato, vediamo se non lo fa scrivere. Questo è il livello avanzato, poi a questo sarà il livello intermedio. Questo il livello base e questo il livello iniziale. Quindi ho definiti i livelli Accetto il max score di 100 e il minimo score di 50, potrei anche variarlo e um, mi sta bene, accetto anche i punti che vengono uh, dati in automatico. Vado a compilare ora i criteri. Ho oh. quindi uh, indicato i criteri, utilizza ed organizza le risorse web, gestisce le informazioni in senso critico, usa dispositivi tecnici, produce contenuti e condivide, gestione del tempo. Ora devo uh, compilare la parte che riguarda i, i descrittori dei uh, livelli raggiunti dallo uh, studente. Ho anche compilato i descrittori per ciascun livello, aggiungendo pure una riga. Vado in sei rubric. Ok, ora eh, posso mh, copiare la rubrica posso eh, vedere la rubrica e eh, posso delete rubric eh, o posso salvare la eh, rubrica ecco si l'ho già salvata quindi eh, posso andarla eh, a vedere intanto la copio la copio e la vado a vedere quindi questa è la rubrica veloce che sono riuscita a creare e che allegherò al compito assegnato ai miei studenti. Ciao a tutti. Volevo aggiungere un'avvertenza rispetto a Quick Rubric. dal momento che non dà la possibilità di salvarla sul proprio pc, molto semplicemente noi possiamo copiare la rubrica col tasto destro copia, apriamo una file word documento vuoto e andiamo a incollare la nostra rubrica naturalmente dovremo selezionarla col tasto destro adatta alla pagina come vedete me l'ha incollata perfettamente e poi vado a eliminare la parte eh, sottostante che, uh, mi dà uh, noia e quindi faccio un cancio e uh, come vedete ho avuto la possibilità di averla e di salvarla andando in file sul mio computer e di utilizzarla anche modificandola arrivederci